Buongiorno amore. Ciao. Allora. Ciao. Stamattina. Ciao. Stamattina ci siamo. Stamattina ci siamo presi in mezzogiornata io e te. Abbiamo una commissione molto importante da fare, cioè andare a fare il. Il passaporto. Così, quando. Quando avremo il passaporto, possiamo andare in Inghilterra a trovare Isabella e Aria e noi lo faremo. Quasi subito appena lo avremo e soprattutto faremo una super sorpresa alle nostre cuginette perché non sì. le diremo niente. Sì. Non sì. le diremo sì. niente. Beh, la Dia Samantha lo dobbiamo dire per forza così organizza la sorpresa. Io non vedo l'ora, tu? Ma se facciamo il passaporto oggi? Oggi lo facciamo, stiamo facendo la richiesta, poi non so quando sarà pronto, ok? Ma Tanto tra due settimane loro verranno qui per Pasqua. Ma no. sono sì amore, il 5 arrivano Ok, allora adesso andiamo a fare un ancora un paio di commissioni Dobbiamo andare in posta E a fare delle fotocopie Poi andiamo in questura, va bene? Okay. E poi vediamo. Okay. Allora amore abbiamo già fatto un paio di commissioni importantissime Siamo andati al tabacchino Abbiamo fatto le fotocopie Abbiamo pagato le marche da bollo E adesso siamo usciti dalla posta E abbiamo pagato i bollettini postali S. E adesso andiamo in questura E facciamo la richiesta del passaporto eh? Ok Missione compiuta anche in questura, quindi adesso siamo solo in attesa che arrivino i passaporti. Ora siamo venuti un attimino in questo negozio perché domenica Anastasia ha giocato con delle bolle che le sono piaciute tanto. E voglio vedere se li trovo così li facciamo una sorpresina, va bene? Ora sei riuscito a scruccarmi un, uh, un regalo anche oggi e fammi un po' vedere. Ecco, tanto per cambiare <ride> dei trucchi. Una cassettina che organizza tutti i tuoi trucchi, mentre per anni cosa abbiamo preso? Due sorpresine Questo qua che aveva visto dal suo amico Domenica E questo perché piace a me E quindi faremo la lotta Di bolle di sapone oggi Allora Ti è arrivato un regalo amore? Sì. Da Amazon Vai apri apri Che c'è? Niente Che c'è? No, ma che sfortuna, l'avevamo appena comprato, adesso ne hai due. Wow, dai, non ci credo. Vediamo un po', vediamo un po' cosa c'è qua dentro. Ma che... Questo cosa per mettere le dita delle mani e dei si, piedi. Si, si, si, si. Ehi! Si, si. Quindi poi mi fai la pedicure, sei? sei pronta a fare la pedicure a tua mamma? No. No. guarda che i miei piedi sono puliti eh. <ride> Spaventato anche il gatto. Vediamo un po' cosa c'è all'interno di questo box. Wow, che bellino! Questo è per tenere è... tutto in orno. Guarda Vale la forbicina sì. con la pinzetta! Sì, no. Ma che meraviglia! Ah, questa è quella per tagliare le unghie, e questo? dai apri, sono curiosa. Ah, la pinzetta, vedi? Allora. Non la avevo Qua. Vediamo un po', mamma mia come Ma bello è sporco bianco. Ma dove? Ma no, è il colore Amore, soltanto il colore Mamma mia, che gioventù, ragazzi Anzi Che adolescenza che Ancora non ci sei nell'adolescenza Cosa farai dopo? Raccontati Cosa vabbè, vuoi vabbè fare perché... da grande, Vanessa? Di a tutti vabbè, i tuoi... Come quella che faccio io Ah, brava Un po' ruvida. Cosa vuoi fare da grande, Vanessa? Um, um, bo. Come boh? Un Non vuoi fare l'estetista? La truccatrice? No. No. Sì, truccatrice. sì. Allora, abbiamo deciso di andare a pranzo fuori. Dove andiamo? We'll uh, no, allo due. Eh, <ride> no, due adesso andiamo a comprare le penne così oggi studi fai il riassunto che devi fare, okay. e andiamo a mangiare al Burger King, aspettiamo anche Daniel che viene a mangiare con noi, ok? Buon appetito! Tanta fame? Sono due e mezza, direi di sì. One later. Bentornata amore amore, ciao! come è andata la scuola? Bene. Tutto bene? Hai mangiato? Che cosa? Il mm, buono il pomodoro buono dai adesso andiamo a casa hai fame? vuoi fare merenda? ok cosa c'è? ti vedo strana non lo so ascoltami cosa vuoi per merenda? tanto togli il più le lavati le mani poi cosa vuoi per merenda? vuoi il panino col prosciutto? ok poi c'è un regalino per te Tanto lo dico. Dai. Dopo. Dopo. Dopo, prima il panino. Dai. Allora, amore, è inutile che nascondi il telecomando, adesso spegni, finisci il paninetto, non andare sui pattini mentre mangi, che poi ti devo dare la sorpresa. La sorpresa. La sorpresa. La sorpresa. E muoviti perché per questa sorpresa dobbiamo andare fuori. E, e sta diventando nuvoloso, ok? Guardi, oh lo so, guardi furbacchiona Eh, amore, finisci anche tu il paninetto di latte? Di latte? Va bene, Vieni anche tu con noi, vai a bere. A bere. Si, sì, no, aspetta, te lo do io il bere. No, no, no, no, con i pattini, no, amore. Attenta, tu vuoi il latte? Eh, sei pronta. Dai che dobbiamo andare fuori E tra un po' inizia a piovere Dai Occhio con quel bicchiere Con quei pattini Anastasia Ora merenda finita Adesso posso finalmente darti il regalo Beh. Ti ricordi domenica Quando siamo andati a mangiare Dal tuo compagno che abbiamo fatto la grigliata E tu hai giocato con una cosa che ti è piaciuta tantissimo Eh sì. Che cos'era? Allora dove Schiacciavi schiacciavo e, e venivano tutte le bolle Ah, eh. Però io non l'ho trovato, purtroppo, quello Era un'altra cosa Comunque, il regalo è ta -da! Lo sparabolle Lo proviamo? sì Andiamo a giocare fuori Dai, andiamo Ah, a proposito Dovrei fare la guerra Con chi? Con Vanessa Che ha un altro sparabolle Bellissimo la, Dai, andiamo a giocare un pochino Dai Finché c'è... C'era il sole, qua c'è un altro sì. pacco. Anzi, due. Vabbè. Apri. Apro? Avete freddo che siete a maniche no. corte? No. Siete sicure? Vanessa, Anastasia sei troppo nuda, metti la felpa. Dai, vai a metterti la felpa, te lo apro io, tu no, provi. No. no, bimbe, no. ragazzi, guardate che bambala. Guarda che, vediamo questa. La allora, faccio io qui? No. Eh sì, secondo me ci vuole una. Vai a prendere la forbice. No. Sì, vai. Vai a prendere la forbice senza correre senza correre no, guarda che voglio fare qua. Eh no, è appunto qua devi romperli con la forbicina. Dai, eh, dai, vai, vai, vai. Taglia tutto. Ole. Sei contenta, amore? Sono riuscita a trovarlo uguale, uguale, uguale. Che bel Era di peppa. Ah, sì perché lui ce l'aveva da maschietto, era polpoltro, vero? Si dice così? Ma chi è polpoltro? Come si chiama? dice. <ride> Bisogna versarlo okay. nella vaschetta. Non Vediamo se funziona. Hai provato? Cosiani, quando facciamo una guerra. Eh no, c'è qualcosa che non va però, eh. No, aspetta, Eh no, doveva ripido. girare. Ah, le pile. Ah, è quello con le pile. Eh sì. Ani... a prendere, uh, le pile. Sì, Anastasia, ascolta, vai a metterti la felpa, no. per favore, vai a metterti la felpa. Guarda che fa freddo Guarda che ti ammali E saltiamo tutti i compleanni che abbiamo in programma Fidati eh Tu lo sai che hai due compleanni in programma? Non lo sai? Guardate, ragazzi. Anastasia non è estate L'aria è fresca Io il maglioncino Dai Dai amore Guarda la mamma Guardami Ho la maglietta A tre quarti Ma ce l'ho Tu sei troppo nuda Guarda che ti ha male. Cuccioline e cucciolini Scrivete nei commenti Se ho ragione io o Se ha ragione lei Poi sono sempre malate Anche voi scrivete Ah ma sono sempre malate Sì sono sempre malate Perché non obbediscono È arrivata l'altra Eccola lì L'altra maniche corte Ragazzi se adesso sono così In estate Cosa faranno? riesci? non mi fa tu metti le pile aprile dai yeah, pile ma che da eh, dove gira parla. ma secondo me è troppo grande quel cacciavite no no no no vuol che ti aiuto no, no. il primo che starnutisce finisce in castigo un è mese Gesù. un mese senza cellulare eh, lo sto no. dicendo davanti a tutti eh. ok non starnutite un mese senza cellulare Anastasia no no è finto no è vero Così si ah, mettono? Vediamo, no, allora, dove c'è la punta va dove non c'è la molla. Al contrario. Oh. Sì, ma scusa, ma scusami, eh, fai così, guarda, ti insegno, perché non mi sembra. So. Anastasia, tua sorella fortunatamente più intelligente di te, È andata a prendere Mamma le felpe. Mia. E tu adesso la metti, eh? Sì. Oh. Così. Hai messo giusto? No. Oh, ok, adesso richiudilo. Vedi che funziona. Mamma mia, ma è veloci. Cosa c'è? Si è fatta male. Sei sicura? No. Sei attenta, eh? Perché, ragazzi, guardate, è velocissimo! Madonna! È super veloce! È incredibile! Ma è velocissimo! Fa un'area, altre guarda. dove sono le bolle? non le abbiamo ancora messe. Metti la felpa. brava amore, grazie. Mettiamo il liquido? Vediamo come funziona. Vane. c'è il cacciavite? punta il cacciavite dentro. Versa Vai Ok oh, Piano sì, viene, viene. E chiudilo col tappo Perché ma se cade non possibile. ne abbiamo più Dai prova Ani Prova Non spararmi <ride> Proviamo Dai Wow quante belle bolle Dai Vanessa Vediamo chi vince Dai Aspetta Bello Ma è bellissimo aspetta Vanessa ah brava Vanessa è partita anche Vanessa Vanessa l'attacco super bolle vai attaccala adesso mentre lei si ricarica no? <ride> ma che meraviglia meraviglioso voglio provare anch'io guardate che bello ragazzi pieno di bolle che meraviglia sono troppo belle le bolle di sapore dove andate? vengo anch'io vengo anch'io sì! Sì, sono la bambina. Vale. Brava, Vane. E Vanessa vinceva. Oh, no. Anastasia, legati la felpa perché ti ammali. Vai, vai, andiamo a vedere dov'è. Sì. Eccola. Ani, ah. legati la felpa, per favore. Ragazzi, vi faccio vedere una cosa troppo simpatica. Fermati, ferma. Guarda, tu li no? avete uguali oltretutto le calze guarda, guarda. aspetta eh. vediamo aspetta mamma spruzzamelo io faccio il balletto ok guarda no ferma oh. vabbè può farlo lei con te ti... spruzzamelo? ce lo faccio io eh come vuoi Vai il balletto delle blu le mille bolle blu ma volano eh volano c'è vento no no no Basta. Basta. Allora dove le stiamo facendo volare In cielo Ciao bollicine Noi andiamo dentro perché fa freddo E Vanessa deve studiare Come al solito Dentro Si è svuotato quello? L'ho svuotato io Ok Ma dove? Per terra? No E dove? Sentiamo è dove. Nella? È la... il tombino Sì certo Sì sì, sì. sì Ma se non ti ho visto andare fuori Fa niente No in quel tombino Ah ok ok Potevi anche rimetterlo nella bottiglietta. eh. mamma Cosa vuoi, te? Sì, sì. Ci ha chiuso fuori? Ci ha chiuso no, fuori. Andiamo, dai, lasciamo la casa da sola. Andiamo. Ciao. Non metterle le mani, che è stato pulito quel vetro. Oh, ho sentito una porta. Ascolta, siamo rientrate, adesso però non giochiamo in casa perché le bolle sporcano, ok? Sì. cosa fai? Ascolta, tu sai cosa devi fare? Ti guardi, un bel cartone animato, cosa stai combinando? Cosa stai combinando? Cosa, stai combinando? cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Ma sei fuori? Cosa hai fatto? Ma Ani, ma ti sei impigliato i capelli? No, ma te sei fuori. Ma scusami, ma ti sei impigliata i capelli? ma sei pazza? riesci a tirarlo? no no no no no no no cosa stai combinando? guarda che nodo guarda che nodo oh smettila di continuare a girare sto coso Vanessa vieni a vedere dammi una mano hai cioè, i fattili? ti sei messa te? guarda che devi studiare Questa ah vieni non tirare non tirare che strappi i capelli non tirare non tirare non si riesce a stilare sto coso io non ci credo allora Vanessa Anastasia, ascoltami. Secondo me, secondo me, devi. No, no, no, questo pezzettino non, non verrà mai via. Guarda. Scusa. Ferma. No, Vanessa, riprendi la forbice, perdonami. Dove vai? Ma ce l'hai appeso. Ma girati. Ma tu sei pazza. No, vero? Non gliene frega niente. Non frega niente questa qua. Cioè, incredibile. Le mie ciabatte. Non è che Gasper si mangia le mie ciabatte? Gasper. Sei narcotizzato dal profumino? Aspera. Tu non sei normale comunque Cioè tu hai una ciocca di capelli. Calma, calma, calma Oh, tu sei pazza No, no, no, no, più vicino, più vicino Io, secondo me tu sei una bambina nata ubriaca Ok? Ma Anastasia cosa stai me? È italiano No No, no, no, no, no, no, no, no, no Tu sei da manicomio Tu sei un... Ma se sei così felice tagliamoli tutti questi capelli che per asciugarteli e pettinarti li devo impazzire. Li tagliamo tutti. Stai calma. Ma tu a scuola bevi? Tu a scuola bevi? Sì. Ma a scuola vi danno dall'alcol? Vi danno la birra? Perché a me sembra ubriaca, sta bambina. Vabbè ragazzi facciamo una cosa, stop, dammi sto coso, questo non te lo darò mai più, mannaggia a me che l'ho comprato, questo lo teniamo per ricordo di questo fantastico video, concludiamo questo video disastroso, Anastasia, dammi la forbice, non fare loca, perché se per errore te li tagli poi piangi, adesso stai giocando, stai ridendo, stai scherzando, ma se te li tagli davvero... Ciao, cuccioline e cucciolini! Cucciolini e cuccioline! Iscrivetevi al canale, attivate <ride> la campanella e. Eh? E lasciate un anche che questo video per i puliti che per te. No, vabbè, io avevo appena pulito. Saluta va, che tu sei psicopatica.